oggi per il settimo capitolo della guida all'orientamento sessuale provo a fermare l'attenzione sull'orientamento sessuale pansessuale che è nel mio elenco di orientamenti sessuali il quinto e ultimo orientamento sessuale, no? Non ultimo non perché eh, secondo chissà quale criterio ma ultimo perché per parlare di orientamento sessuale pansessuale era necessario secondo me parlare prima degli altri orientamenti sessuali, altrimenti avremmo fatto quasi inevitabilmente confusione. Infatti eh, partiamo dal dire che non è chiaro poi se gli orientamenti sessuali debbano essere per forza soltanto 5 in realtà non è che c'è scritto sulle tavole di qualcosa quanti siano gli orientamenti sessuali eh, per alcune persone potrebbero essere anche più di 5 eh, assolutamente, va benissimo il discorso che faccio io non vuole essere contro qualcuno o nell'imporre una qualche classificazione vuole essere soltanto un ragionamento che cerca di essere costruttivo per favorire una riflessione su questo argomento cioè quindi chi volesse eventualmente considerare l'orientamento sessuale qualunque cosa eh, stimoli in maniera sistematica il proprio desiderio sessuale o qualunque comportamento stimoli il proprio desiderio sessuale, va bene, lo faccia pure. Però facciamo attenzione che in questo modo gli orientamenti sessuali rischiano di essere così tanti e così infiniti da perdere un po' di significato. Per esempio un caso potrebbe essere quello delle persone che parlano di sapiosessualità, no? quando hanno desiderio verso l'intelligenza, verso la conoscenza la cultura, che... Può essere un argomento chiaramente sessualmente desiderabile, eh, ma non so se quindi farne un orientamento sessuale. Come non so se, se per chi, per esempio, è, è particolarmente coinvolto nel tema del BDSM, non so quindi se il BDSM eh, sia utile considerarlo un orientamento sessuale piuttosto che non una pratica, un comportamento sessuale, che sono due cose quindi un pochino diverse. Perché quando invece parliamo di orientamento sessuale, parliamo fondamentalmente di un qualcosa che secondo me eh, è utile considerare intorno al tema del prima di tutto del gusto nella sessualità e questo è coerente con anche le altre due cose di cui eh, ho parlato prima ma in più l'orientamento sessuale verte sul gusto nella sessualità e sul modo in cui i gusti si relazionano nell'innescare desiderio sessuale al tema del genere infatti abbiamo la sessualità quando c'è desiderio sessuale ma non è rivolto verso nessuno, indipendentemente dal genere. Abbiamo l'eterosessualità, quando c'è desiderio sessuale rivolto a persone riconosciute di genere opposto al proprio. Abbiamo l'omosessualità, nel caso opposto, quando abbiamo desiderio sessuale nei confronti di persone riconosciute dello stesso sesso. Eh, abbiamo la bisessualità, quando abbiamo desiderio sessuale nei confronti di persone che possono essere sia riconosciute del sesso opposto o altrimenti riconosciute del sesso uguale al proprio. E la pansessualità invece riguarda il desiderio sessuale nei confronti delle persone indipendentemente dal tema del, del, del genere, indipendentemente quindi dal fatto di riconoscerle come maschili o femminili. Il che non significa che non ci siano dei criteri, non ci siano dei gusti, non significa che vanno bene tutti, non è quello. La pansessualità ha assolutamente quindi dei criteri, dei gusti personali nei confronti dell'altra persona, ma non sono criteri che si basano sulla polarizzazione maschile femminile, sul tema del genere. Cioè sono argomenti che quindi riguardano i propri gusti, come una persona possono piacere le persone alte, un'altra possono piacere eh, certe forme del corpo o qualunque altro dettaglio possa essere, a una persona pansessuale, quello che va a interessare sono determinate caratteristiche che per motivi personali, quindi, trova sessualmente desiderabili, ma che non riconducono a un'idea di maschile o femminile. E questo pezzo, qua, è proprio il pezzo centrale del come funziona il gusto dell'orientamento sessuale pansessuale. Cioè, su questo argomento. Il gusto non segue una logica binaria, il che non significa che queste, le persone di orientamento sessuale e pansessuale non sappiano distinguere chi è uomo o chi è donna, chi è maschio e chi è femmina. non è quello, non è una, una forma di incapacità di distinguere le due cose, piuttosto è un'idea che questo argomento non debba essere stereotipato verso due estremi, e quindi non sia un dato di fatto, ma sia un lungo continuum che poi. Può essere un continuum, si può essere poi a un punto perfetto di equilibrio parlando di proprio non binarietà, che è una cosa che a volte magari si sente dire alle persone: Io sono non-binary, non binary", no? lo si dice anche all'inglese. Ma quando si dice questo quello, per esempio, è una possibilità che, per esempio, può rendere coerenti con la pansessualità, ma non è che tutte le persone pansessuali sono non binarie. Perché appunto adesso lo vediamo un attimo meglio assieme, ma. Eh, identità di, di identità di genere e orientamento sessuale sono due argomenti separati e poi adesso vediamo un attimo come queste cose si vanno a, a relazionare l'una con l'altra una cosa per volta prima di tutto diciamoci che pan sessuale che è un termine che ha un'origine greca e pan di per sé vorrebbe dire tutto a volte viene tradotto quindi come eh, l'orientamento sessuale delle persone che eh, provano desiderio sessuale nei confronti di tutti eh, considerando che non è esattamente così eh, il fatto di il pan e il tutto non va riferito nei confronti di tutte le persone ma potenzialmente di tutte le caratteristiche non essendo più vincolati al tema del maschile o femminile quindi può essere qualunque caratteristica che per quella persona, per un suo motivo personale, quindi è diventato al centro del proprio orientamento sessuale o una o più, caratteris <coughs> più caratteristiche che comunque non, si, non ruotano intorno al tema della stereotipizzazione del, del binario. Un esempio che secondo me può aiutare un attimo a capire un concetto simile Uh, lo provo a spiegare utilizzando un possibile stereotipo di genere perché se non lo uso non si capisce niente cioè per esempio immaginiamo esempio chiaro soltanto un esempio non vuole essere dire che quello che dico sia così uh, un esempio che possiamo fare è coinvolgere un centro di bodybuilding e provare a prendere come stereotipo l'idea che essere muscolosi sia maschile sia mascolino Partendo da uno stereotipo simile, potremmo pensare che quindi una persona sessuale, per esempio, eh, non avrebbe desiderio sessuale nei confronti di nessuno degli avventori di questa, di questa palestra, a prescindere al fatto che quindi, in questa palestra ci siano sia uomini che donne, tutti muscolosissimi e tutti bellissimi in questo esempio, per quello che bellissimo poi può significare. E una persona sessuale quindi non avrebbe desiderio nei confronti di nessuno, una persona eterosessuale eh, avrebbe desiderio eh, nei confronti delle persone del sesso opposto, ma facciamo eh, un esempio, eh, per esempio di un uomo che considerasse la muscolatura come un, un tratto maschile, avrebbe desiderio nei confronti delle donne della palestra nonostante eventualmente quel tratto del muscolo che riterrebbe maschile, Il che non significa che non potrebbe trovare desidera sessualmente desiderabile la donna muscolosa, potrebbe benissimo. Ma non per quella caratteristica, quello sarebbe un qualcosa neutro o sarebbe un difetto per la persona che in quel caso considerasse il muscolo come una caratteristica maschile? Mentre invece poi ci sono tutte le altre caratteristiche che la persona può avere che assolutamente totalmente indipendenti da questa cosa. Mentre una persona omosessuale, in questo caso, eh, considerando quindi un uomo, eh, potrebbe quindi, per fare sempre eh, un esempio. Che ci aiuta a ragionare su questa cosa eh, potrebbe trovare quindi sessualmente desiderabili gli uomini della palestra proprio perché muscolosi e quindi mascolini una persona bisessuale potrebbe trovare attraenti sia gli uomini che le donne di questa palestra considerando quindi gli uomini traenti perché muscolosi e quindi mascolini e le donne come per eterosessuale quindi in quel caso attraenti per altre caratteristiche che non siano muscolosità perché in questo stereotipo che ci stiamo dicendo in questo momento il muscolo sarebbe considerato quindi una caratteristica mascolina e infine quindi avremmo poi la persona pansessuale che si distinguerebbe da tutti gli altri per il fatto che in maniera simile effettivamente alla persona bisessuale proverebbe, potrebbe provare desiderio sessuale per tutti gli avventori della palestra ma non in particolare per quelli che per, per i maschi perché mascolini perché muscolosi, o le donne perché femminili, perché per altre caratteristiche che a prescindere dal muscolo. Se la persona pansessuale piacciono i muscoli, non li vedrebbe come una caratteristica mascolina o femminile. Ma gli piacerebbero tutti gli avventori della palestra perché muscolosi e perché muscolose indipendentemente da quello perché la sua, il suo modo di vivere il gusto nella sessualità sarebbe totalmente o, pro, o molto svincolato dal tema del genere non sarebbe quindi collegato al e quindi gli uomini mi piacciono di più così e le donne mi piacciono di più così sarebbe un questa, questa caratteristica mi piace indipendentemente poi dal genere della persona con cui sto andando a relazionarmi e questa cosa quindi è utile considerarla no? perché quando si parla anche di genere una cosa che io avevo detto poi in un video quando parlavo di, um, di omosessualità eh, avevo provato a fare una specifica che è doverosa sempre quando si parla di orientamento sessuale relativa al fatto che eh, orientamento sessuale e identità di genere sono due concetti separati e questa specifica è importante farla perché a volte sennò no, le persone confondono un po' le due cose. Cioè a volte eh, capita che soprattutto su, sull'omosessualità a volte le persone facciano un po' di confusione nel dire che eh, l'omosessualità... Che per anni è stata chiamata inversione, no? Eh, L'omosessualità a volte capita che alcune persone dicano che è un orientamento sessuale che si basa sul fatto che l'omosessuale in realtà si sente del sesso opposto al proprio e quindi per questo è un ottero sessuale nel corpo sbagliato, in quella prospettiva, che è una prospettiva totalmente campata per aria, non ha assolutamente nessun senso, proprio perché identità di genere e orientamento sessuale sono due cose separate e indipendenti. Quindi. Questi due concetti sono indipendenti, però quando andiamo a parlare di pansessualità non ci basta più dirci che sono semplicemente indipendenti, cioè sono indipendenti ma trattano di un argomento simile, cioè l'identità di, di genere parla comunque di, anche della propria idea di mascolinità e femminilità, no? Se io mi sento in accordo con la mia identità di, mia identità di genere è cisgender quindi in accordo con uh, un corpo che ritengo mascolino uh, in quel caso quindi comunque sto proponendo anche quella che è una teoria del cos'è mascolino secondo me mentre nell'orientamento sessuale io vado a avere un desiderio sessuale nei confronti di persone che riconosco maschili o femminili e quindi nell'eterosessualità, eventualmente vado a cercare la femminilità nella persona, nella, donna, nella persona del sesso opposto. Ma quindi entrambi gli argomenti, per quanto indipendenti, si fondano su un concetto simile. Cioè, entrambi utilizzano la mia teoria di che cosa sia maschile o femminile. E nella pansessualità questa cosa emerge. Cioè, in entrambi i casi, quindi, c'è una mia idea di che cosa sia maschile e che cosa sia femminile. Tanto più è polarizzata questa idea, tanto più quindi per me diventa fondamentale sentirmi con una certa identità di genere e contemporaneamente tanto più diventa fondamentale cercare alcune caratteristiche particolarmente polarizzate, secondo il mio gusto, nell'altra persona e nel mio partner sessuale. Quando quindi succede questo invece troviamo che l'identità di genere invece per la persona pansessuale probabilmente è non binaria o non polarizzata quantomeno cioè non significa che eh, per forza la persona pansessuale non possa avere eh, un um, un'idea rispetto a come funziona il genere con alcuni stereotipi con alcune idee di fondo ma non può essere potenzialmente difficile quasi incompatibile che sia un'idea stereotipata rispetto a un'idea molto netta molto eh, rigida di cosa deve essere maschile cosa deve essere femminile che non è possibile che le donne sappiano fare i conti che sappiano di matematica un'idea simile è estremamente improbabile che la sentiremo dire oltre che una persona intelligente, anche è improbabile che lo, se... che lo sentiremo dire una persona pansessuale, perché è uno stereotipo e tendenzialmente invece quando si parla quindi della pansessualità parliamo di un gusto sessuale che non è così tanto legato e vincolato agli stereotipi di genere. In questo senso quindi questa identità... Eh, questo modo di vivere l'orientamento sessuale, questo modo di vivere i gusti nella sessualità è, eh, da, mostra al fianco a un sacco di possibili interpretazioni confusionarie cioè eh, quando succede che eh, c'è confusione tra pansessualità e bisessualità per esempio eh, capita che eh, quello che succede è che le persone dicono che eh, bisessualità e pansessualità sono la stessa cosa quando fanno così fanno un po' di confusione perché in realtà come dicevo nell'esempio prima sono due orientamenti sessuali diversi, cioè in entrambi i casi si può avere rapporti sessuali con persone che poi effettivamente saranno uomini e donne o quello che sceglieranno e come sceglieranno di identificarsi. Ma la differenza sta che la persona bisessuale cercherà il genere specificatamente nell'altra persona, mentre la persona pansessuale non cercherà quel tipo di caratteristica, ce ne cercherà altre indipendentemente dal tema del genere. Quindi il comportamento poi può essere identico ma il modo di pensare il gusto sessuale sarà diverso ed è lì che sta il fulcro del discorso non è tanto il comportamento che definisce l'orientamento sessuale ma quello che succede in testa e se non mettiamo in chiaro questa cosa c'è il rischio che tutti gli orientamenti sessuali finiscano un po per confondersi mentre invece è importante che noi si riesca per quanto possibile se vogliamo farlo perché poi non è che è fondamentale ma se vogliamo farlo che impostate provare a fare delle distinzioni inoltre quando parliamo quindi di questo tema è importante considerare che l'orientamento sessuale quindi non implica poi che il partner dall'altra parte debba avere necessariamente un certo tipo di, eh, di, di identità di genere cioè a volte un altro discorso su cui capita che si faccia un po di confusione è l'idea che le persone pansessuali loro sono quelle che desiderano avere rapporti sessuali con persone eh, non binarie con persone tra, transessuali eh, con persone androgine cioè, con persone dove eh, il tema classico della binarietà eh, va un po' a mostrare quindi delle, delle, delle situazioni quindi un po' diverse da, eh, da quelle più semplici, quelle po un po' più polarizzate. Questo non ha assolutamente nessun senso. Perché eh, il fatto di trovare nell'altra persona qualcosa che per noi è polarizzato al maschile o al femminile è sempre un qualcosa che assolutamente è possibile in tutti gli orientamenti sessuali il fatto di avere rapporti sessuali per esempio con una persona transessuale non è legato a essere pansessuale cioè una persona transessuale prendendo questo esempio per esempio eh, potrebbe essere sessualmente desiderabile sia per una persona eterosessuale che per una persona omosessuale che per una persona bisessuale che per una persona pansessuale con la differenza che nei primi tre casi etero, homo e bi probabilmente proverebbero desiderio sessuale verso una persona transessuale avendo una qualche opinione nei confronti del fatto che questa persona quindi abbia un'identità di genere in cui c'è stato un qualche passaggio da un genere all'altro comunque che ci siano alcuni tratti magari che possono essere più salienti di altri dal punto di vista di genere. Mentre una persona eh, pansessuale che avesse, avesse eh, desiderio sessuale e intimità con una persona eh, transessuale vivrebbe quel rapporto tranquillamente come possono fare tutti gli altri ma senza dare rilevanza a quella parte di salienza della transessualità sarebbe soltanto una delle tante caratteristiche come una persona che mi dice tra le sue varie cose che eh, ha. Boh, una qualunque caratteristica fisica che per me non è importante, niente, me l'ha detta. Ci sono poi C'è poi tutto il resto della persona, e quindi sarebbe un provare desiderio sessuale per quella persona indipendentemente da quella cosa là. E quindi è tutto nella sommatura, è tutto nell'approccio. Non ci sarebbe quindi una ricerca specifica del tema del genere all'interno del desiderio. E quindi, proprio perché è così un po' complesso effettivamente parlare di pansessualità, e poi abbiamo che. Riconoscersi nella pansessualità è un po' complicato, cioè è un po' complicato perché ehm, tutti questi concetti legati al non-binarietà e ad altre sfumature si si può perdere un po per strada quindi quello può essere difficile eh, non sono alla portata di tutti comunque serve un po un attimo a ragionarci su comunque nonostante adesso siano argomenti che iniziano a diventare abbastanza popolari richiede di fermarci un attimo su con il ragionamento e quindi già questo screma un pochino le persone nel riuscire a riconoscersi in questo orientamento considerando che poi però essere di un orientamento sessuale non significa riconoscersi, tantissime persone probabilmente sono pansessuali, molte persone quantomeno lo sono, senza riconoscersi in questo orientamento sessuale, riconoscendosi invece nell'eterosessualità, nell'omosessualità o nell'abisessualità. E quando si parla quindi di orientamento sessuale e pansessuale, un'altra parentesi che ci è utile aprire, ecco, quindi per questo poi è complicato l'argomento, pieno di parentesi, è quello dell'identità di orientamento sessuale, cioè Riconoscersi in un orientamento sessuale non significa soltanto ragionare su che cosa piace e cosa non piace, ma può corrispondere anche tutta una serie di stereotipi, di convinzioni su che cosa quell'orientamento sessuale poi comporti nella vita, nel quotidiano, nelle abitudini, nei comportamenti. Quando succede questo, che succede spesso, frequentemente, con i vari orientamenti sessuali, si fa comunque un ragionamento un po' stereotipato, cioè alcuni stereotipi errati, sbagliati, possono essere per esempio... Eh, quelle di una sessuale che dice eh ma allora visto che sono asessuale dovrò avere soltanto amici non potrò avere una relazione di coppia, quello dell'eterosessuale che dice allora sono eterosessuale devo mettere su famiglia, quello dell'omosessuale che dice eh, sono omosessuale, allora mi devo scrivere un'applicazione un per gli incontri, eh, queste, questi stereotipi sono cavolate, sono cavolate però che si basano su un tentativo di raggruppare delle persone sulla base di un orientamento sessuale definendone, prevenendone e... E prevedendone il comportamento futuro, che è una cosa invece che non ha fondamento questa cosa qua, cioè le persone in realtà poi si comportano ognuna in un modo molto personale e quell'aspetto quell di che cosa ci piace, qual è il nostro gusto e il partner o la partner con cui decidiamo di vivere la nostra relazione di coppia è soltanto un elemento dove ci sono alcuni aspetti di, di, di sovrapposizione, ma poi la nostra identità, il modo in cui decidiamo di vivere è estremamente vario. L'orientamento sessuale non definisce poi il tipo di persona che siamo e dal punto di vista di pansessualità, visto che nella pansessualità gli stereotipi tendono un po' a cadere, è difficile quindi che una persona di orientamento sessuale e pansessuale ci tenga poi così tanto questa identità di orientamento sessuale e pansessuale perché sarebbe un ulteriore stereotipo, un ulteriore modo per categorizzarsi e per far parte comunque di un po' di... Di, un, di una cosa di cui non crede, non crede molto, cioè, se non crede al, alla distinzione da maschile e femminile, probabilmente ci sono tutta un'altra serie di stereotipi che tendono a essere un po' poco credibili. Poi tutto può essere, però tendono a essere poco credibili. E quindi riconoscersi nell'orientamento sessuale e pansessuale eh, può essere importante perché è sempre un'occasione per ragionare sul proprio orientamento sessuale, sulla propria, sul proprio modo di vivere la sessualità, può aiutare alcune volte a. Alleggerirsi di alcuni ragionamenti senza dover fare sempre ragionamenti da capo ogni volta, ma eh, non è ne così necessario, probabilmente una persona pansessuale non ci tiene neanche così tanto a definire la propria identità di orientamento sessuale o definire il proprio orientamento sessuale. Eh, anzi, magari può essere anche più utile per quella persona eh, prevalentemente effettivamente cercare di puntare al proprio benessere sessuale a star bene con se stesso senza star lì a cercare di etichettarsi. Comunque se volessimo però per sport cercare anche di ragionare su come potrebbe aiutare una persona una se stessa a identificarsi all'interno dell'orientamento sessuale e pansessuale potremmo dire che è utile effettivamente che prima di tutto si metta a ragionare un attimo su il modo in cui vive il tema del genere che probabilmente quindi è un tema che vivrà in un modo che perlomeno quantomeno non deve essere proprio del tutto polarizzato cioè un'idea eh, proprio stereotipata della donna sta in cucina e l'uomo sta in ufficio eh, probabilmente non è tanto, tanto compatibile effettivamente con quella che è poi è una visione sessuale dell'altro indipendente dal tema del genere quindi diciamo che è poco probabile che un qualcosa simile sia collegato alla pansessualità quindi è già un'idea che deve essere almeno non polarizzata dal punto di vista del genere o non binaria dal punto di vista del genere questa forse è una condizione necessaria ma non sufficiente e poi un ulteriore passaggio quindi è che eh, che altra condizione necessaria eh, è che è più fondamentale ancora è che quello che riscontra quello che innesca il suo desiderio sessuale quello che è compatibile con i suoi gusti sessuali non sia connotato da caratteristiche di genere quindi non siano caratteristiche che ritiene mascoline poi o femminile e che non sia quello l'elemento centrale del suo gusto nella sessualità questa cosa quindi tendenzialmente può essere qualcosa a cui si arriva dopo un po' di tempo, in un'età un po' matura, eh, perché in adolescenza può essere difficile fare un ragionamento simile anche perché l'adolescente di per sé eh, è in una fase della vita in cui cerca una sua identificazione, cerca un suo ruolo, cerca un modo di vedersi nella relazione con il mondo, di solito perlomeno, poi ognuno la vive in modo suo l'adolescenza però quindi gli adolescenti, gli adolescenti ci tengono tanto all'identità, ci tengono tanto al cercare di omologarsi un po' a quello che è il proprio gruppo di riferimento e quindi in questo senso eh, forse la, il termine pansessuale eh, trova una certa popolarità in uh, una fascia della popolazione che a volte sceglie questo termine più per motivi politici che non perché è davvero rappresentativa e distintiva del proprio orientamento sessuale. Pansessuale non significa non fluido, pansessuale significa eh, cioè non binario, fluido, eh, pansessuale significa eh, gusto sessuale nei confronti di persone indipendentemente dal, eh, dal loro genere, indipendentemente dal tema del genere, che poi però è un qualcosa di estremamente personale e versatile e spendibile in mille e uno motivi, modi e non sentirsi eh, con un'identità di genere particolarmente, eh, particolarmente binaria o eh, particolarmente definita non significa essere pansessuali. L'identità di genere è separata dall'orientamento sessuale. Una persona non binaria può essere tranquillamente eterosessuale, bisessuale, omosessuale, asessuale. Pasessuale può essere quello che gli pare, ok? E questa cosa è importante chiarirla perché se no altrimenti si fa tanta confusione. Infatti quando parliamo di statistiche vediamo che le statistiche sulla passessualità non ce ne sono tante. Eh, se vogliamo un dato indiretto possiamo dire che negli Stati Uniti eh, la popolazione tra cos'è tra i 18 e i 40 qualcosa anni eh, non si, che non si riconosce nell'eterosessualità, nell'omosessualità, nella bisessualità, è più o meno il 3,9% degli uomini e il 3,8% delle donne e quindi diciamo che più o meno questa è la percentuale di persone che potrebbero essere asessuali o pansessuali. Però in realtà questo dato secondo me non significa quasi assolutamente niente perché è difficile ragionare su questo tema e tante persone che parlano di questo argomento ne parlano più per riuscire a identificarsi in un gruppo che non perché davvero effettivamente stanno ragionando su quella cosa o è quello il meccanismo che descrive la loro sessualità um, un altro elemento che purtroppo eh, rende confuso il riconoscersi nella pansessualità è il fatto che è un argomento che può avere una certa seduttività per le persone che pensano che essere pansessuali comporti anche un certo grado di superiorità morale, quasi come se eh, il fatto di non essere vittime di stereotipi li rendesse migliori di chi invece eh, prova gusto per gli stereotipi. Eh, questa idea eh, è un'idea Molto discutibile, cioè l'idea che eh, sentirsi non binari sia meglio che sentirsi binari è un'idea davvero che fa un po' accapponare la pelle, perché non esistono identità di genere migliori delle altre, come non esistono orientamenti sessuali migliori degli altri, come non esiste eh, una prospettiva che sia universalmente migliore delle altre. Il benessere sessuale è favorito dalla diversità, è bello che le persone siano diverse, si sentano diverse e vivano la sessualità in modo diverso. La questione qui non è tanto da affrontare in un modo omologante, in cui eh, pensare che il superamento degli stereotipi, per quanto stereotipo sia una parola che eh, è, è comunque accostata a una cosa sbagliata, no? una cosa eh, generalizzata che ha senso fino a un certo punto. Ma lo stereotipo non è quindi totalmente infondato, totalmente sbagliato se utilizzato in una maniera costruttiva, in una maniera educata, in una maniera rispettosa, civile, in una maniera equa. Credere troppo agli stereotipi è sbagliato, avere una propria idea anche un po' semplificata dell'esistenza, della realtà, degli altri, è anche comprensibile perché non possiamo metterci a fare un trattato di filosofia per ogni scelta della vita. Che ci siano delle semplificazioni è importante e che la civiltà provi a lavorare sull'inclusività, sull'equità e sul cercare di regolare, regolamentare... Tutto quello che altrimenti va a discriminare e a rendere negativa l'esperienza per una parte della popolazione, quello, quello è un impegno importante che non passa però per il affermare la propria identità di orientamento sessuale ma per il fatto di affermare una questione di diritti sessuali che sono un elemento fondamentale della, del benessere sessuale e della salute sessuale. In questo senso, quindi, eh, non, non sappiamo quali sono le percentuali di persone di orientamento sessuale e transessuale. Io ho il dubbio che forse in realtà è un argomento così complesso, non so se lo sono riuscito a trattare in maniera chiara e esustiva. Spero di non aver fatto troppi errori nell'esposizione, anche se ammetto che probabilmente, magari andando di fretta o parlando di tante cose, magari mi sono perso qualche pezzo. Eh, nel caso, comunque, eh, c'è un articolo su dottorvalerio.com dove parlo in maniera un po' più approfondita di tutto questo e spero anche di non aver commesso degli errori. Mi raccomando, nel caso in cui li avessi commessi, il desiderio non è tanto quello di andare a normativamente dire che cosa è giusto e cosa è sbagliato a qualcun altro, ma di favorire una riflessione su un argomento che è un argomento complesso. Ok, mi raccomando. Eh, questo quindi è tutto per il settimo capitolo della Guida all'orientamento sessuale dedicato alla pansessualità. Eh, proseguirò poi con il quando eh, ci sarà tempo con l'ottavo capitolo in cui iniziamo ad andare a ragionare su alcuni altri aspetti, effettivamente che non sono più nel allargare sul numero di orientamenti sessuali, ma sul provare a capire meglio alcuni passaggi di come funzionano questi orientamenti sessuali. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.